Atletica, Mondiali Londra 2017, il programma di batterie e semifinale di giovedì. Giornata importante, a Londra, per i colori italiani. Diversi azzurri protagonisti nel pomeriggio. Nell'alto, l'esordio di Alessia Troste ed Erika Furlani. Alla prima si chiede l'approdo in finale, la seconda deve sfruttare il palcoscenico per fare esperienza e dare sostanza alla sua crescita personale. La Trosta è nel secondo gruppo, con Likvinko, Lechenko, Betia, attenzione all'esperienza della spagnola, e soprattutto la Zitzkene. La russa sembra non avere avversarie nella corsa all'oro, punta addirittura al primato mondiale. Nel primo gruppo, invece, la Furlani, accompagnata da Cunningham, Palsite, o Cuneva e Unfleitch. La Santiusti deve sgomitare negli 800. Si trova nella quarta di sei batterie, presidiata dalla Van Bui. Torna in pista Caster Semenia, già a medaglia nei 1500. Donna copertina la sudafricana, oro annunciato su questa distanza, A complicarle il cammino, Vison, 15.561 in stagione, è nella prima batteria, Bisop, nella seconda, Lipsei e Sum, nella quinta, e Nijon Sabba, nella sesta. Nei 5.000, sempre al femminile, pronto il bis della Iana. Problemi fisici in stagione, interrogativi cancellati dalla solitaria recita dei 10.000. Corre nella prima di due batterie, con Teferi, Muir, quarta e beffata nei 1500, Caneo Biri. La Keniana, incantevole al Golden Gala di Roma, può giocare il ruolo decisivo nella gara, è chiaramente da medaglia. Nella seconda, una di Baba in evidente difficoltà fin qui. Campanello d'allarme nella semifinale dei 1500. Finale poi in chiaro scuro, nelle retrovie. Deve rispondere da fuori classe. Con Genzebbe, Hassan, Gidei e Kitkenboy. Campo aperto nei 1500 al maschile. Chi proprio non è il dominatore di altre stagioni, non parte da N.1. Il connazionale Manangoia le carte in regola. Nella prima batteria. I due sfidano Mekissi, quarto nei 3.000 siepi, Centrovitz, i e Lewandowski. Nella seconda, mikowek Bemoi, uno da 330, nell'ultima Keruiot. Turno di qualificazione nel giavellotto maschile. Duello teutonico, Vetter, Roller, il secondo e il terzo di sempre nella specialità. Vetter. 94.44, è gruppo A, con Veseli, I Ego e l'eterno Pitkamaki. Roller nel B, con Vakotte e Vadleic tra gli altri. Infine, semifinali dei 200 donne. Skippers, una delle favorite, subito in pista, lotta con la Stevens. Miller, incredibilmente a secco sul giro di pista, a seguire, con Duncan e Kambundi. Asher Smith e Dallu al tramonto. 19 e 30 w 5000 metri seatz 20 e 5 m javelin tro qualificati un gruppo a 20 e 10 w hyump qualificati on 20 e 25 w 800 metri seatz 21 e 25 m 1500 metri seatz 21 e 35 m javelin tro qualificati un gruppo b 22 e 5 w 200 m se semifinali